video sulla muffa con il feng Shui. l'altro giorno ho postato sopra il mio canale youtube qualcosa inerente alle muffe ogni argomento c'è la persona specifica e prossimamente vi porterò sopra i miei canali sopra le mie live, sopra i miei social network persone che sono addette a questo campo io ho un'infarinatura del fensui, perché costruendo casa mia il mio studio e quant'altro volevo comprendere il perché su alcuni posti stavo bene in altri posti no queste informazioni ti potrebbero interessare o vi potrebbero così interessare non faccio altro che per ogni stanza che ho costruito a casa mia vi spiego il perché adesso ritorniamo al perché bisognerebbe anche stare attenti ciò che ci circonda e cercare in casa nostra di ricreare il più possibile una filosofia zen con alcune strutture del feng shui esistono in commercio alcuni libri che ti danno delle piccole basi altre persone che vorrebbero avere delle cose ben dettagliate o si rivolgono a persone competenti quindi studiosi che hanno studiato e della loro materia primordiale il Feng shui, cercherò di portarvi su questo canale qualcuno che ne sa più di me ritorniamo adesso alla nostra casa sui miei canali social network ho già creato e portato lì dei video riguardando la muffa perché mi aveva colpito molto un collega un amico che è da anni che si sta occupando di questa cosa e quindi ho iniziato a dire cosa posso dare a lui come informazione o ai suoi clienti come informazione per far comprendere al meglio questa problematica che riguarda la muffa, come la muffa potrebbe condizionare il nostro status del benessere. L'ho chiamato... E mi è stato chiesto come potrebbe realmente battere della muffa, e influenzare il nostro ecosistema del benessere, il nostro star bene, come potrebbe a livello mentale danneggiarci, visto che è soltanto una macchia nera su una parete. Questo è semplice da potervi spiegare e portare a voi altri come esempio. Allora, siccome noi giornalmente consumiamo dei cibi a casa o gran parte di noi consumano dei cibi a casa in cucina le mamme soprattutto preparano tanti alimenti in cucina, in casa propria quindi danno nutrimento al proprio figlio se l'ambiente cucina dove noi prepariamo gli alimenti e dove noi ci nutriamo è un ambiente raggiante pulito imbiancato senza inquinamento senza sporchizia quindi con un buon feng shui automaticamente quello che noi prepariamo e quello che noi ingeriamo e ci alimentiamo a livello psicofisico mentale ha un'influenza positiva e voi dite Fin qua non ci piove, è normale. Adesso ipotizziamo invece di avere nelle archi degli anni, man mano una condensa che si viene a generare nelle zone di cemento armato, nelle zone più remote, quindi in qualche angolino dove non arriva bene la reazione o dove vanno a condensarsi dei vapori acquei, o più delle volte se non si hanno dei prodotti specifici o non si ha la casa strutturata in un certo modo si possono presentare dopo l'inverno delle muffe allora a livello visivo è brutto da vedere quindi se questa cosa qua è brutto da vedere lasciamo stare la problematica che può comportare a livello inalando questi batteri questi funghi partiamo dal mio punto di vista dal mio modo di lavorare Allora, se questa macchia a livello psicofisico mentale ci disturba e vediamo che con man mano cresce cresce cresce Quindi è brutto da vedere automaticamente il nostro cervello più remoto inizia a schifarsi dell'ambiente ci viviamo tutti i giorni quindi questa cosa qua non ci facciamo caso però il nostro cervello che ha i suoi segnali inizia a dare dell'informazione al nostro corpo a dire a me non piace più questo posto cosa potrebbe scatenare questo simile problema sicuramente voi sapete che per gustarvi un alimento Oltre ad esserci il gusto sulle, sulla lingua, quindi sul palato e quant'altro, esiste anche, prima ancora di portare a noi l'alimento, esiste l'aspetto visivo, olfattivo, il pensiero di volerlo ingerire, morsicarlo, gustarlo e ingerirlo. E poi il nostro corpo ha il suo processo evolutivo per scindere materiale in molecole e quant'altro. Non facciamo scuola di alimentazione noi in questo ambiente con la macchia della muffa che giorno per giorno inizia ad allargarsi iniziamo a non sentirci più a nostro agio allo stesso tempo potrebbe anche iniziare a presentarsi odori il nostro naso inizia a recepire che esiste anche qualche cosa di non sano in casa ma noi siamo stati abituati a ignorare questo perché ci viviamo tutti i giorni per noi è è sempre tutti i giorni questo odore qua quindi automaticamente non lo sentiamo più oppure se lo sentiamo lo ignoriamo però il nostro naso ci dà questa informazione quindi visivo non mi trovo mio genio Ol olfattivo automaticamente dico mm, non mi piace quindi automaticamente dal momento che andiamo a morsicare la nostra bella bistecca il nostro bel panino l'alimento che portiamo a noi per nutrirci ha già due fattori negativi, nel senso il nostro cervello inizia a dire ha qualcosa di chimico che va in contrasto con la muffa e con quello che percepiamo iniziamo a dire N -n -n, non mi piace, non è più buono come ieri, non è più buono come il mese scorso, sono cose che non prendiamo in considerazione. Quindi che cosa vi voglio dire cari amici? Che avere un ambiente non fensui, non pulito, ordinato e con anche della muffa, allo stesso tempo noi ingeriamo, mangiamo qualcosa, beviamo qualcosa, voi dovete mettere davanti al vostro occhio, alla vostra testa il pensiero è che esiste una macchia nera, un profumo di muffa che va, in, va, a va a contaminare il nostro alimento. Contaminando il nostro alimento noi ingeriamo qualcosa che potrebbe essere eccezionale a livello di alimentazione ma noi non lo, lo andiamo a scartare di, a priori mangiandolo che non è buono quindi non andiamo ad assimilare al 100% tutto ciò che ingeriamo quindi poi col passare del tempo il nostro corpo si ammala si ammala portando anche riduzioni il corpo si ammala Cose da non dire ai bambini andate a le orecchie no?